Come tutte le cose che vengono definite open, anche gli open data vengono definiti open, cioè aperti, per due grandi ragioni. Una ragione è di carattere tecnologico, io non me ne occupo, lascio a persone molto più competenti di me occuparsi di questo, di questo tema. L'altra ragione invece è quella di carattere giuridico, che insomma è l'argomento di cui io normalmente mi occupo e che cercherò di spiegarvi in questo video. Quindi open data sono dati più propriamente dal punto di vista giuridico, banche dati, insiemi di dati, quindi, che sono open, cioè aperti, perché hanno una licenza d'uso che li libera, che li rende aperti, cioè che ne consente alcuni utilizzi senza dover chiedere il permesso al titolare dei diritti, ok? Quindi quello che viene meno è l'obbligo che invece scatta di default in tutto ciò che è coperto da copyright, da diritto d'autore, da diritto sui generis, cioè il diritto che si, si applica alle banche dati, Normalmente la regola appunto è quella di chiedere il permesso agli, ai responsabili, ai titolari dei diritti, agli autori, a coloro che hanno costituito la banca dati. Con una licenza d'uso gli utenti possono farne già degli usi molto liberi perché questo è stabilito già dalla licenza, quindi l'utente legge quello che c'è scritto nella licenza e capisce che può liberamente utilizzare questo insieme di dati, questo dataset. Non tutte le licenze disponibili su, su internet che si trovano eh, su internet e che si possono utilizzare per dati sono davvero open perché per essere open devono garantire tutta una serie di libertà agli utenti. La definizione di open data ad esempio eh, lascia fuori tutte le, le licenze che non consentono gli usi commerciali. Quindi i dati devono essere utilizzabili liberamente anche per scopi commerciali e lascia fuori anche eh, tutte le licenze che non consentono la eh, modifica del dato quindi tutte le licenze che limitano le opere derivate, le derivazioni, le rielaborazioni è chiaro che gli open data nascono proprio per essere riutilizzati quindi essere miscelati insieme ad altre banche dati oppure essere estratti per farne diventare, diciamo, estrarne valore far diventare questi dati qualcos'altro quindi per essere davvero open devono avere queste libertà. Se pensiamo al set di licenze Creative Commons, rimangono diciamo, nella definizione di Open Data le, le tre più, più libere, diciamo, eh, il cosiddetto CC0, che non è neanche una vera e propria licenza, cioè una dichiarazione di rilascio in pubblico dominio, la, la licenza CC BY, CC Attribution, cioè la, la licenza più semplice, quella che, eh, in cui il titolare dei diritti chiede solamente il riconoscimento della, della sua paternità, eh, della, della sua, della sua, del suo ruolo di autore originario, e poi la licenza eh, attribution share alike, che è quella che chiede che anche sulle opere derivate venga applicata la stessa licenza, un po' il meccanismo simile al copyleft nell'ambito informatico, no? del software libero. Ecco, quindi eh, dataset eh, che vengono rilasciati con una di queste licenze possono essere considerati, considerati pienamente coerenti con la più, eh, diciamo, la più riconosciuta a livello mondiale definizione di Open Data. Okay? Quindi prima cosa guardare subito la licenza per capire se abbiamo a che fare davvero con degli open data, il fatto che siano semplicemente scaricabili dalla rete non li qualifica come open data, okay? ci deve essere una licenza, quindi un documento che accompagna il file, il dataset, il sito web in cui il dataset è pubblicato, che trasmette, che comunica quali sono i termini d'uso e quindi comunica anche le libertà di cui l'utente si può avvantaggiare grazie appunto alla scelta del titolare dei diritti che ha sposato la causa degli open data e quindi ha rilasciato il dataset con una licenza coerente con la definizione come abbiamo spiegato poco fa.